salve cari amiche cari amici come state spero bene spero eh, spero mi si veda bene mi si veda bene salve cari amiche cari amici <ride> prima di tutto come fanno nell'interludio molti youtubers eh, vi raccomando di guardare tutti i miei video di iscrivervi al canale di dare like e di azionare la campanella per ricevere le novità e poi vi raccomando di commentare i miei video per farmi sapere cosa ne pensate e di condividerli, mi aiuterete moltissimo. Ma adesso passiamo al dunque. Devo ripicciolire un po' lo schermo. Ah, ecco, Hortus Biologicus, maestro, che piacere, che sorpresa caramba che sorpresa ortus biologico saverti qua anche per me è un piacere allora come avrete capito dal titolo parlerò di del post sanremo perché c'è stato sempre un pre festival un prefestival e adesso c'è il post festival ed è davvero una festa per gli organizzatori del sanremo e per la rai perché non so non so se l'Agicom o il Codacom deciso di multare la rai per ben 5 milioni di euro perché c'è stato uno scandalo e si è visto che il televoto è stato manomesso cioè il voto da casa la gente telefonicamente col cellulare ha spesso ha speso dei soldi pensando di poter influenzare eh, sulle votazioni dei cantanti invece non hanno influenzato su nulla anzi tutto il contrario hanno manomesso come eh, d'obbligo nelle elezioni in italia hanno manomesso pure i, i voti da casa quindi è stato uno scandalo eh, è stato uno scandalo eh, che è scoppiato il giorno dopo perché eh, no due giorni dopo circa già si è saputo che che un cantante che è arrivato secondo non si è presentato e se ne è scusato, eh, Matteo Salvini. Poi, che era il cantante legista, credo poi si è fatto vincere. Chi si è voluto per interessi di immagini discografiche? Ma non è nuovo, non è nuovo, sto fatto. Sanremo, e non è nuovo nella tele. Il televoto non è mai servito, è sempre stato manomesso. E poi, soprattutto, sono sempre stati manomessi i portafogli eh, dei votanti. Per questo, c'è il televoto. Ma voi credete, eh, crediatelo pure, che eh, una volta per esempio, il tagliandole della lotteria il biglietto della lotteria veniva con un tagliando una cedola che si metteva su una cartolina e si mandava a Fantastico nelle varie edizioni di Fantastico. Fantastico funzionava con Sanremo. Quindi, eh, eh, eh, ti estraevano la cartolina nella televisione. Potevi anche vincere altro denaro, hanno trovato nella spazzatura in ogni edizione di Fantastico che è arrivato fino a Fantastico 5, 6, non so hanno trovato tonnellate di quelle schede mai scrutinate quindi che significa che sono tutti dei degli brogni eh, mi mi ricordo anche che nel programma del carissimo enzo tortora accusato ingiustamente da un pentito c'era una forma una forma di, di voto diceva quando presentava un tema importante per esempio bisognava eh, fermare l'estinzione dei koala fermare l'effetto climatico eh, l'effetto serra o fermare l'estinzione dei lupi maremani diceva care signore e signori se ci tenete a che questo tema si è portato nella camera dei deputati nel senato nel parlamento chiudete tutte le luci di casa che l'enea mi sembra che si chiamasse così a roma ente nazionale energia elettrica non so che contabilizzerà i chilovatori che in città si consumano e tutti spegnevano le luci poi diceva lui: eh, Ebbene, il con il, e voi avete contribuito spegnendo le luci di casa a che questo tema sia trattato pubblicamente e la gente prenda coscienza. E poi si sapeva che era tutto, si è saputo che era tutta una cosa, una cosa falsa, che non c'era nessuno che contabilizzava quanta luce in meno si consumasse. E quindi quel programma a Portobello era molto bello. e Enzo torto era un bravo presentatore, un buon giornalista. Eppure questa trovata di chiudere la corrente elettrica da casa era una bighellonata, non funzionava. Ma voi eh, ragionate un po'. Il Festival di Sanremo è, è un festival che involucra che coinvolge discografiche che ci mettono miliardi o milioni oggi, forse di meno, perché la qualità dei cantanti è quella che è, a produrre musica. La RAI a parte il canone, prende soldi a destra e a manca si organizza un tale evento miliardario e si permette di a pagamento come nelle interne del pd di votare la gente chi deve vincere il festival sarebbe una democrazia a pagamento e già di per sé non funziona molto perché se devo votare già è tanto che devo pagare la bolletta eh, i, i, i minuti perché ti danno tante opzioni devi stare in attesa io dico, chi è quel, quello sciocco così fanatico da aspettare minuti per mettere tutte le opzioni all'inizio del festival? Però dovrebbero mettere un 0,800. Se la gente deve votare per far vincere, visto che soldi gli apportano le discografiche, i cantanti che pagano per andare, gli apporta la RAI con il canone, che sono le tasse nostre che ci fanno pagare delle imposte per un servizio che magari non guardiamo. Io dico allora che il televoto sia gratuito e sarebbe libero e universale invece no magari ti devi registrare perché non puoi votare più di una volta magari ecco vorrei sapere i soldi a chi vanno del voto del televoto c'è gente che magari ha votato durante tutto il festival durante i vari sorteggi. E ha spesso un'enormità un voto un per far vincere l'idolo ma l'idolo gente già lo finanzia la discografica e poi si finanzia con le vendite non è che dovete voi chiamare al telefono per farlo più ricco o perché se no, muore di fame o non vende abbastanza È il lavoro suo deve cantare se alla gente non piace il disco non glielo comprano anche se vince sanremo capito io sono uno youtuber come molti di voi che mi seguite faccio dei video se piacciono eh, la gente mi, mi farà avere successo se no rimango sull'80 100 visuals a mese però non è che vi posso chiedere denaro io l'unica cosa che nel passato vi ho chiesto è di commentare i miei video e condividerli affinché altri li commentino e poi se potete farli vedere a quante più persone possibile mi aiutate così ma è così che sia successo non eh, chiedendo denaro e quindi il televoto è una forma di chiedere denaro ma poi a chi va questo denaro vai va cantanti che voi voi volete aiutare guardiamoci negli occhi vediamo ecco Guardiamoci negli occhi. Veramente ci crediamo che il denaro andava ai cantanti? Eh? A chi andava i, i soldi? Pensiamo un po'. Io non vi voglio dare la risposta, ma pensiamo un po' a chi andava il denaro. Pensiamolo un po'. E col denaro che si mangiano dappertutto. E noi paghiamo, paghiamo, paghiamo, paghiamo il canone della RAI. E paghiamo sulle imposte sul ministero dello spettacolo paghiamo paghiamo sul ministero della cultura paghiamo e dobbiamo pagare anche il canone rai paghiamo e in più chiamiamo al telefonino col telefonino o con le applicazioni e paghiamo paghiamo regaliamo regaliamo perché le giovani promesse devono emergere ma voi immaginate che se una giovane promessa già non aveva successo magari oggigiorno le pescano dalla rete come lungo signorino li avrebbero chiamati a sanremo perché oggigiorno eh, chiamano in televisione a sanremo nella radio al cinema tutti quelli che hanno successo nelle reti sociali voi credete veramente che eh, se un signorino non aveva successo con Dolce e Droga mm, ah ah ah ah, e quelle canzoni molto strane che l'hanno visto milioni di volte proprio perché lui strategicamente ha fatto le cose più strane per attirare l'attenzione. Poi ho visto un suo concerto dal vivo, nulla di strano, normale, sembrava un rapper qualunque. Allora, se lui non avesse avuto quel successo esplosivo nelle reti, non lo chiamavano a Sanremo, ma ha fatto dei video con decine di milioni di visualizzazioni forse in un anno o meno e quindi è logico che lui già ci ha successo che vai a, a chiamare col cellulare per dare i tuoi soldi quando magari sei disoccupato e quei 5 euro li puoi spendere o 10 euro chissà quante volte chiamata il cellulare che è spesso in tutto 500 euro tanto mamma e papà pagano perché tu stai vivendo ancora ai 25 anni con loro ma eh, anzi ti ti pure i tuoi genitori chiamano al cellulare spendendo il sussidio di disoccupazione e il reddito di cittadinanza ma anche un mondo di pazzi e di pervertiti stiamo vivendo e un signorino l'altro che ha fatto la canzone rose royce sono già dei fenomeni nelle reti sociali quindi già qualcosina guadagnano non dico miliardi magari guadagnano eh, migliaia di euro di sicuro più di te che magari non guadagni nulla o magari prendi 400 600 euro come ripartitore di supermercato o di mini mercato magari porti a domicilio eh, il formaggino e il prosciutto che la pensionata ordina all'alimentari dove lavori e prendi 400 600 euro in nero terziarizzato senza assistenza sociale eh, e precariamente per tre o sei mesi ecco e tu dai centinaia di euro chiamando col telefonino perché dei signori che già comunque guadagnano anche se non una fortuna faraonica nelle reti sociali perché hanno milioni di Alza video guadagnano di più e infatti eh, la, la società del de difesa del consumatore la agicom la la coda come non so come si chiama ha multato la rai ha multato la RAI che organizza Sanremo e gli organizzatori, guardate bene, non per un milione di euro, non per due milioni di euro, per 5 miliardi di euro. Capito, perché quei soldi se li sono suolati e per di più, il televoto da casa pagato, non ha portato nessun risultato. Anzi, il voto della giuria era interessato ma queste cose si scoprano adesso ma in italia abbiamo avuto calciopoli si doveva fermare il calcio per un anno dovevano andare tutti in galera dovevano rimborsare i soldi voi credete che è successo qualcosa no perché erano tutti coinvolti e allora che potevano fare mandare tutti in prigione e dare arresti domiciliari a tutti i giocatori di calcio non hanno fatto niente e adesso vendrà la sanremo topoli sanremo tangentopoli e poi non succederà nulla ma voglio dire ci sono delle riviste di musica che sono pagate per dire qual è il musicista migliore o voi non lo sapevate o voi comprate le riviste di musica pensando a che critici musicali e critici artistici sono disinteressati fanno la critica secondo le esigenze de, dell'editore musicale e del musicista dicono quello che vogliono che la gente legga e tu paghi quelle riviste tu paghi tu paghi o navighi in internet facendo fare molta molti guadagni pubblicitari ai siti di musica pensando che quelle sono delle recensioni serie Obiettive ed oggettive e invece prendono dei soldi per fare delle web pagine frequentatissime con tanta pubblicità per parlare di quello che i musicisti, i cantanti e gli editori della musica, le discografiche vogliono che tu legga o che guardi nei video. Quindi voglio dire, anche nei tg della RAI e della Fininvest eh, eh, ci sono gli interessi economici di mezzo. Ma tu queste cose non le sai, soprattutto se sei molto idealista e molto ingenuo, che hai la metà dei miei anni, magari 25 o meno, 20 anni, 18 anni, 16 anni. Ma è così, date l'età a me, è così, è proprio così. Va bene, va bene, va bene così, va bene così, cantava Vasco Rossi. Questo è un fatto, non Vasco Rossi, quello che vi ho detto prima. Però la gente, ah, mi sono un po' appartato del cellulare. a ah, ma hortus biologicus. E, e mi ha detto che eh, maestro che piacere, che sorpresa, però non mi ha più commentato nulla. Mm. Vabbè. Vabbè. Allora, che altro dire? Che di sicuro mi sgriderà Amleta Bloom, che è mia cara amica, perché vuole che io filmi da fuori casa, ma se cercate nel mio canale troverete tante cose fatte fuori casa. Poi da quanto tempo è che sto 17 minuti, perché ho voluto fare un live, perché ho voluto fare un live che viene di bassa risoluzione. Poi mi si surriscalda il cellulare, lo metto in pericolo. Il semplice fatto che eh, non volevo editare nulla, non voglio accendere il computer ieri l'altro ieri ho caricato dei video li ho editati, poi succede che molte volte accendi il computer. Si deve attualizzare l'antivirus, si deve attualizzare, eh, ciò a un programma per pulire il computer, si deve attualizzare Windows. E quindi ogni volta ci metto un'ora per uscire da tutte le attualizzazioni di antivirus, i malware, e, e poi alla fine poi per quanto riguarda quello che è successo con Amazon, molti dicono: Oh, poverino! Una rivista sensazionalistica di gossip online gli ha rubato le foto al fondatore, al, fondatore, al matador di Amazon. Ma come hanno fatto a levargli le foto dal cellulare? Sembra fatta apposta. Perché a parte che uno che si fotografa nudo è un esibizionista. E gliele ha mandate alla ex fidanzata o moglie o quello che sia. Sono riusciti a prendere queste foto e lo volevano ricattare. Ma lui non c'aveva nulla da perdere. E se è un esibizionista gli piace mostrarsi e allora dicono: Poverino, adesso che si è saputo i suoi titoli in borsa valgono il 2% meno. Io dico invece, perché i in media sembra che riportino tutto quello che, che non è così, e nella RAIA, dire: Poverino ha perso il 2% dei titoli perché lo hanno voluto storsionare, Poi lui non ha accettato il ricatto, l'ha denunciato, ma intanto si è saputo che i suoi titoli 2% meno. Ma imparate a ragionare voi che fate i telegiornali imparate a ragionare capito e, e poi voi che mi seguite innanzitutto commentate eh, quello che pensate di sanremo e del televoto e condividete questo video affinché altri lo possano commentare il fatto su sanremo ma poi ditemi cosa ne pensate di questo che vi sto per dire adesso che non lo metto nel titolo perché non ci sta nel titolo neanche nella descrizione. È un plus che vi apporto ditemi cosa ne pensate di questa faccenda di amazon che io non mi ricordo come si chiami il fondatore francamente non è fra le mie priorità però succede è successo nella storia degli stati uniti degli imprenditori chiamati laberi barons i baroni del della ruberia del furto che loro vendevano tante azioni tanti titoli delle loro società e poi provocassero eh, una svalorizzazione dei titoli questo perché voi pensate che quando i titoli di amazon si sono depezzati del 2 per cento quel giorno chi ha perso sono stati tutti i, i, quelli che i detentori dei titoli che eh, nominalmente magari valevano mille dollari ma avevano diritto a, a una percentuale di guadagno quindi con una caduta del 2% non solo non hanno preso magari parte degli interessi, ma neanche parte del capitale, perché il titolo alla scadenza è capitale più interessi uguale montante. Il montante è la somma di quanto hai pagato il titolo più gli interessi che ti devono dare. Allora Il contenuto Ah, qua devo mostrare. Il sanremo prima era una grande Vabbè, lo voi lo leggete quello di ora, oltre ad essere na e lo leggete nel è inguardabile. Concordo pienamente con tutto su te su te con tutto eh, non ho letto quelle parole perché mi possono censurare il video però diciamo che fa venire voglia prima Sanremo faceva venire voglia di evacuare eh, era come gutalaz bastava nominarlo e adesso oltre a essere come gutalaz che basta la parola sanremo è anche guardabile per tutta la gente che ci va Hortus biologicus concordo con te. divulga questo video fra i tuoi amici parenti e familiari, eh, che anche loro possano magari nei commentari quando sarà finito, dire la loro: allora, come facevano i laberi barons, i baroni del furto? Vediamo se sto inquadrato, i baroni del furto, facevano come è successo con, con Amazon, cioè. Eh, provocavano eh, panico nella borsa la gente iniziava a svendere i titoli della loro stessa impresa quando toccavano un minimo storico cioè addirittura valevano meno del valore nominale perché la gente li vendeva meno avevano paura eh, che non valessero più nulla gli stessi soci ed azionisti dell'impresa se li ricompravano e poi, dopo la bufera, arrivavano a costare il prezzo che avevano all'inizio, capito come fregano? Infatti, eh, mol, molto, molte, molte volte si parla della crisi eh, di Wall Street finanziaria del 29, eh, il venerdì nero: molta gente ha perso il lavoro, e si è suicidata, molti broker si sono suicidati, molti industriali hanno perso la loro attività, si sono suicidati, molti hanno accumulato debiti ma pochi ma pochi hanno guadagnato intere fortune capito come funziona molti hanno guadagnato intere fortune perché forse ho messo il cellulare troppo obiquo perché molti hanno eh, guadagnato intere fortune perché si sono comprati i loro stessi titoli nel mercato la gente impaurita perché correvano delle voci eh, disfattiste eh, di tracollo finanziario svendeva liquidava. Se tu sai che un titolo che hai pagato 10.000 dollari, che ti deve rendere alla scadenza eh, 2.000 dollari di interesse, arriverà a costare carta straccia, lo vendi a 2.000 dollari o a 200. E lo stesso proprietario dell'azienda lo, lo compra quella cifra passata la, la, la tempesta invece di emettere nuovi titoli e di dover invertire capitale eh, della dell'azienda liquidano i titoli li comprano poco e poi finita la tormenta li vendono addirittura più cari se, ave, se avrete avete fatto presente prima di una fusione fra due imprese i titoli scendono, scendono sempre. Dopo la fusione fra le due imprese i titoli salgono. Allora non ci rimettono le imprese, ci rimettono quelli che avevano il titolo che quando perde di valore, eh, giusto perde di valore quando arriva la scadenza, ti pagano meno o non ti pagano nulla. Invece eh, ci guadagnano gli impresari, perché dopo il titolo sale. Allora che succede? Invece di far fronte per avere dei soldi perché hanno bisogno di soldi di una nuova emissione di titoli che fanno fanno correre una voce eh, svalu che svaluta i titoli in questo modo invece di emettere dei titoli indebitandosi di nuovo comprano a meno i loro stessi titoli che o erano arrivati alla scadenza oppure dovevano arrivare ancora alla scadenza perché mancavano mesi o anni eppure gli azionisti i risparmiatori i soci si spaventano credono che la barca sta affondando e si liberano di quei titoli naturalmente l'operazione può andare male ma allora dichiarano bancarotta e rimangono con tutti i titoli difficilmente come warner e buffett vanno in galera all'ergastolo difficilmente perché l'hanno fatta troppo grossa quindi e tutte le speculazioni finanziarie, il venerdì nero del 29 di Wall Street, eh, la speculazione finanziaria del 2008, della bolla immobiliaria, eh, tante altre che ne sono seguite e che le hanno, pre e hanno preceduto il 2008, sono tutte fatte perché eh, in questo modo Amazon, il giorno in cui mi sembra ieri o l'altro ieri. Perso il 2% le sue azioni, non ha perso Amazon. Hanno perso tutti coloro che quel giorno dovevano ritirare il capitale più gli interessi, cioè il montante. Non solo magari non hanno ritirato gli su quel titolo, ma addirittura hanno perso sul capitale. Gli altri, spaventati, avranno venduto con an anticipazione il loro titolo, pensando che se se lo tenevano in mano. Magari sarebbe caduto per terra il titolo e invece non è vero perché Amazon ha perso appena il 2%, poi si è stabilizzata ed è normale nel largo periodo che i titoli oscillino, fluttuino di un 2% in alto o in basso. È normale. Quindi alla fine il pelato proprietario di Amazon ci ha guadagnato insieme a tutti i suoi azionisti soci maggioritari e minoritari. Chi ci rimette? Il piccolo risparmiatore che come eh, è successo in nord america fino al venerdì nero del 29 comprava a, a più non posso titoli in borsa anche quando ci aveva uno stipendio che non gli permetteva di sussistere perché erano arrivati al punto di darti il 10 per cento il 50 per cento il 1000 per cento di interessi il 600 era una lotteria e tutti guadagnavano fino al punto in cui eh, la gente ambiziosa, piccoli risparmiatori operai, dicevano: Ma perché dobbiamo investire tre mesi? Perché il 10 per cento? Sai che faccio io, eh, vendo tutto: mobili, casa, libri, eh, vado in affitto e eh, metto tutto nella borsa a dieci anni, ecco. Arrivato il 29 che magari scadeva proprio lì eh, i titoli che aveva comprato eh, avrebbe guadagnato il 600% di interessi e ha perso tutto, anzi è rimasto con debiti e poi si è sparato perché intanto prendeva degli interessi parziali che lo facevano vivere faraonicamente secondo le sue aspettative. Secondo le aspettative di chi aveva appena un'occupazione da operaio però eh, dopo ha perso tutto. Quindi chi ha guadagnato, chi gli emetteva i titoli? Chi ha perso, chi li ha comprati? Quindi non crediate che Amazon ha perso il 2% perché i titoli sono scesi. I titoli eh, e le azioni societarie vengono emessi da un'azienda, da un ente perché eh, ha bisogno di denaro ed è una forma di indebitarsi di contrarre un debito con chi li compra quei titoli per quello ti danno una percentuale di guadagno quindi se i titoli di improvvisamente valgono meno eh, la società che mette i titoli paga di meno quindi non perde guadagna capito e nei telegiornali i nostri giornalisti, tanto della Mediaset come della RAI, disinformati come sono, tutti a dire è stato un colpo basso, un colpo duro mostrare le foto del fondatore di Amazon. Adesso la sua impresa, lui, hanno perso il 2%. Hanno pagato il giorno della discesa dei titoli il 2% in meno di interessi e di, e di montante a chi i titoli glieli aveva comprato fidandosi che avrebbero guadagnato quindi si sono ripresi i titoli è come se tu devi al macellaio 1000 euro ma glieli paghi con un bonifico bancario e eh, la banca tua va in fallimento e invece di 1000 euro può intascare 800 euro tu non perdi nulla perché nel conto corrente bancario non hai più nulla. Erano i mille euro quelli eh, perde lui perché la banca è caduta in disgrazia. Capito? E allora dici: Poverino, adesso gli riconoscono che i suoi assegni valgono 200 euro o meno. certo ma poverino chi doveva intascare quell'assegno. Non poverino chi ti viene a, chi ti va al macellaio a pagare con quell'assegno. Capito? quindi eh, la stampa ci fa vedere sempre le cose sotto una luce conveniente conveniente per chi ci guadagna e non conveniente per tutti gli altri io non ho mai comprato titoli bot cct eh, azioni azioni poi sono pericolose perché diventi azionista di un'impresa e appunto se le azioni scendono tu sei con del fallimento poi possono anche fare fallire l'impresa Bisogna provare che sia un fallimento, fraudolento per aprirne un'altra. Un giornale italiano che stava pieno di debiti ha fallito ed ha riaperto. Ha cambiato l'articolo prima del, del nome, continua a essere lo stesso giornale con la stessa redazione, ma non ha pagato i suoi creditori, i suoi debitori, i, i suoi creditori. E quindi il gioco più vecchio del mondo, quello che è successo su Amazon, non si sa chi ha distribuito le foto di quell'esibizionista che si è fotografato nudo, quindi eh, le avrebbe potute mandare anche in you Porn Le foto e è successo lo scandalo. Lui lo ha divulgato per non essere ricattato, ricattato su che e automaticamente sono scesi i titoli. Lui probabilmente vincerà in tribunale perché un giornale che si presta a fare queste cose già l'ha fatto nel passato con altri. O un sito online che è lo stesso. Oggigiorno, i giornali stanno tutti online. Ma eh, lui, invece di emettere eh, nuovi titoli, adesso può ritirare dal mercato eh, risparmiando il 20% tutti i titoli che o arrivano a scadenza adesso oppure la gente frettolosamente si è levato di torno liquidandoli vendendogli a meno e lui li compra meno ma sono dei titoli che magari non sono arrivati alla scadenza magari manca ancora otto mesi un anno prima che scadano o tre mesi e lui che fa una volta che si recupera o che si stabilizza a questa quota di meno 2% i titoli di amazon li venderà di nuovo al valore nominale magari mille euro e quindi ci guadagnerà e noi tutti a dire poveraccio se la sono presi con lui e amazon che ci porta le cose in casa e io se fallisce non gli compro più amazon che faccio che faccio se non posso più comprare amazon perché eh, l'hanno fatta fallire ma svegliatevi gente ma non siate torpi dipendenti dei tg tg1 tg2 tg3 adesso c'è tg4 tg5 tg6 dei tg della mediaset di altri e basta e bisogna ragionare col vostro cervello e per questo che io dal 7 febbraio 2013 cioè sei anni fa compiuti il 7 febbraio 2019 faccio dei video per condividere con tutti e tutti voi come fa Mario Circello che saluto forse vi guarderà i miei ragionamenti perché bisogna ragionare e se è necessario bisogna anche se ragionare insieme ma bisogna usare il cervello perché non lo dobbiamo conservare eh, per il eh, sarcofago lo sapevate voi che significa sarcofago? Fago significa mangiatore, sarco e carne. Quindi, per i greci, la tomba, la sepoltura di pietra, perché era in pietra, dove si deponeva, inumava il corpo, si sigillava con una lastra di pietra, di roccia, di marmo, se uno morto l'illustre. Divorava il, la carne. Il sarcofago è il divoratore di carne. Quindi non dobbiamo lasciare un cervello immacolato perché il divoratore di carne, il sarcofago che è la, la sepoltura se lo mangi grigio o biancastro, lo dobbiamo fare invecchiare il cervello. Deve arrivare a essere nerastro quando supereremo i 120 anni. E come lo possiamo fare invecchiare? perché non lo mangi intatto il sarcofago il divoratore di carne semplice usandolo ragionando allora io vi propongo questi fatti perché voi ragioniate: non ha perso amazon ha guadagnato dallo scandalo perché a, alla scadenza ha pagato meno i titoli che gli sono ritornati in tasca sua i titoli si emettono perché si vogliono pagare i debiti e si chiede prestato alla gente il denaro. Quindi titoli azionisti societari eccetera, oppure gli sono ritornati in saccoccia i titoli che la gente ha mollato perché avevano paura che la perdita scendesse più in basso del 2% o più in alto. E invece, così non è stato: è stata una perdita controllata perché se la perdita fosse stata superiore a quello che loro prevedevano sarebbero scesi in campo per comprare. I loro stessi titoli e quindi non avrebbero perso nulla in una maniera o in un'altra avrebbero guadagnato perché il piano alternativo sarebbe stato di emettere più titoli invece così hanno fatto una perdita controllata e si sono ricomprati i titoli eh, che non volevano emettere e adesso li, li rivendono come se fosse una nuova emissione di titoli così vi ho dato una lezione di finanza se comprate dei titoli sappiate che vi possono fregare anzi vi fregheranno certamente eh, che, che se ne sa del bar del bank della banca dell'etruria eh, del banco ambrosoli dello scan degli vari scandali dello york che il vaticano è il principale azionista di wall street ma tutte queste cose le ho già dette in altri video cercate vaticano cercate gli Cercate Papa Francesco, cercate insomma nel mio canale finanza, eh, ho parlato molto di tutte queste cose. Adesso però il cellulare sta friggendo come le uova in una padella, non vorrei bruciarmelo perché no, non me ne potrei comprare un altro. È un Motorola Moto Hits del 2014, seconda generazione, è abbastanza buono. Adesso costano molto cellulari di gamma media, quindi eh, non vorrei che questo qua mi si frigesse perché non posso comprarmi un galaxy s10, capito, allora vi ringrazio a tutte e tutti. Ti ringrazio, Hortus biologico del ciao Samantha, e eh, sto ho parlato all'inizio. Samantha di Sanremo. Ho detto quello che. In pratica, a, a, devo guardare un video di Mister Flame che parla appunto dello scandalo che c'è stato attorno a Sanremo, cioè eh, del televoto che hanno, eh, che in pratica si sono solati il denaro. E non so come si chiama l'associazione dei consumatori, se il CODACOM, l'AGICOM. Eh, che ha multato la rai per 5 miliardi di 5 miliardi di euro non 5 milioni o 500 mila euro o 100 milioni 5 miliardi di euro se, se non, ho, non ho letto male magari saranno 5 milioni di euro io ho letto 5 miliardi di euro per tutti i soldi che si sono solati fra gli organizzatori di sanremo e la rai coi messaggini e le chiamate che la gente faceva da casa pensando di aiutare i cantanti a vincere e invece era tutto già organizzato vinceva chi doveva vincere perché si erano messi d'accordo con le discografiche e con i cantanti poi cara samantha grazie di seguirmi ho anche detto come eh, sia ingenua la gente perché questi cantanti sono selezioni sono stati selezionati più delle volte da internet da youtube stesso quindi già ci avevano successo, non dico che avessero guadagnato miliardi cara Samantha, ma migliaia di euro magari sì. E allora già erano sistemati. Un signorino è pieno di, di, di concerti, di stage, anche l'altro che ha cantato Rolls Royce sta cantando in tutta Italia. Già hanno un minimo di successo in YouTube e fanno tante tappe in Italia di tanti concerti. Tanti stage. E, e la gente li, li vuole finanziare. una truffa bella e buona e hai ragione un fedele di sante ortus biologico un fedele di saint jean anch'io sono un fedele tuo fai dei bellissimi video ortus biologicus che hanno a che fare con la biologia e io dicevo cara samantha non so se tu sei giovane se ti ricordi puoi cercare in youtube del programma di enzo tortora che è stato ingiustamente accusato da un finto pentito e in quello ha sofferto molto purtroppo però cerca portobello non il portobello della clerici che non ha nulla a che vedere il portobello di enzo tortora lui a un certo punto promuoveva delle cause tipo eh, fermare eh, la contaminazione ambientale fermare l'effetto serra, eh, salvare gli orsi polari dall'estinzione, eh, salvare i lupi della maremma toscana eccetera. Allora diceva a tutte le persone: spegnete per un minuto anche il televisore da casa, che poi l'Enel eh, contabilizzerà quanta energia si è utilizzata in quel minuto. E vedremo se la nostra campagna ha avuto successo lì non c'era denaro di mezzo anzi si risparmiava energia elettrica e poi quando riaccendevi la tele lui in tono solenne se com'era enzo tortora diceva ebbene care amiche ed amici come vi saluto io mi pregio di potervi dire che abbiamo raggiunto la meta eh, tale stato risparmio faceva il vedere un grafico dell'energia elettrica da casa adesso gli italiani hanno coscienza del problema e se ne discuterà di sicuro a montecitorio nel parlamento fra deputati e senatori fra le varie forze politiche e sociali ebbene innanzitutto nulla di questo succedeva nessuno ne parlava il giorno dopo ma poi soprattutto i dati erano finti perché l'enea o qualsiasi ente fuori roma dell'energia elettrica non contabilizzava il risparmio di energia o i vari spegnimenti perché erano irrilevanti, cioè tutte le luminarie e i fari pubblici in una città superano o superavano negli anni 80 l'utilizzo e negli anni 70 dell'energia elettrica nelle case. Quindi che si risparmiava? Non si risparmiava nulla, non si abbassava il consumo. Era tutta una bufala. Era una bugia pietosa per far credere alla gente che eh, come in ogni gioco a premio il loro guardare il gioco a premio a determinante come si sono creduti che guardando il gioco a premi eh, il gioco a premio di sanremo potevano votare col cellulare e far vincere il loro cantante prediletto bugie capito poi io mi ricordo che quando c'erano eh, tu cerca samantha forse sei giovane cerca Samantha eh, Fantastico della RAI che era abbinato alla lotteria d'Italia eh, del, del primo gennaio e a Sanremo allora dovevi strappare una cedola dal biglietto della lotteria metterlo in una cartolina e spedirlo a Fantastico nella RAI lì ti avrebbero sorteggiato la cartolina e avresti vinto comunque in una edizione c'era lo stesso Pippo Franco che diceva non leccate tutta la cartonina, leccate la cedola o mettetegli la colla. Ebbene, così come è successo per le votazioni in Italia eh, dal 2000 al 2010, che hanno trovato molte molti italiani delle votazioni nelle spazzature, eh, intere interi sacchi del consorzio della nettezza urbana pieni. Di votazioni che sono stati stralciati è successo anche con fantastico che le, le, le cartoline della lotteria che gli arrivavano al programma sono state cassonate perché gli arrivavano tonnellate di cartoline e in un vicolo della ride dove c'erano gli studi di fantastico hanno trovato tonnellate di queste cartoline che non sarebbero mai state estratte eppure dicevano che ogni carte, cartolina partecipava al concorso ma allora la società dei consumatori consumatori non poté multare la RAI. Che poi un'altra cosa, come risarcire chi ha inviato la cartolina che ha speso per partecipare eh, nei biglietti della lotteria con i quali non ha vinto nulla perché anche lì sarebbe un capitolo a parte vedere come si estragono i numeri della lotteria non ha vinto eh, con Fantastico che non gli estraevano il biglietto perché lo avevano cestinato, l'avevano avevano mandato nel cassonetto che poi non c'era la raccolta differenziata quindi andava sottoterra quella cedola quella cartolina ma oltretutto aveva spesso in Francobolli, c'era chi addirittura non mandava come posta eh, semplice ma mandava come posta raccomandata con ricevuta di ritorno per essere sicuro che arrivasse e lo cestinavano lo stesso questa cartolina allora eh, io vi dico nel passato c'era la, la la, la cartolina che tu comprando il biglietto della lotteria ti davano per ogni biglietto una cartolina di Fantastico del programma della RAI. Tu staccavi la cedola, lo mettevi nella cartolina, la cedola del, del biglietto della lotteria. Ed è timbrato sia. Eh, mi sembra e partecipavi a Sanremo e a Fantastico che Fantastico presentava Sanremo e quindi ti, ti levavano i soldi. Con i francobolli che erano che sono monopolio di stato adesso ti levano i soldi con il televoto ma non è cambiato nulla sanremo prima si foraggiava con la cartolina di fantastico che dovevi spendere soldi eh, nel francobollo e adesso si finanzia con il televoto ma i soldi del televoto dove sono andati a finire e poi un'altra cosa l'associazione di difesa del consumatore Pretende che la RAI si multi di 5 miliardi di euro. D'accordo? 5 miliardi di euro, come diceva Vanna Marchi. D'accordo? Ma adesso risarciranno le persone che in buona fede hanno votato? Sappiate, e l'ho detto già all'inizio del video, cara Samantha, che è stato, i cantanti che hanno vinto sono tutti quelli che hanno vinto nelle reti sociali, in pratica che non hanno vinto miliardi ma sono stati pagati migliaia di euro perché hanno fatto milioni di visuals. allora è così che selezionano i cantanti oggigiorno le discografiche li vanno a prendere da youtube può cantare pure un porco o un maiale o un cane ma se fa 10 milioni di visuals già lo contrattano va nelle radio va a fare concerti non dico nomi Ortus biologicus maestro ma come si fa a fare i live? Io non l'ho mai fatto. Beh cerca in internet cerca in youtube comunque io siccome nel passato ho monetizzato io ho la partnership non so se chi non ha la partnership non può fare i live non lo so ma il mio canale è autorizzato per fare la partnership comunque non hai bisogno di fare dei live attraverso youtube io infatti prima di avere la partnership o prima di sapere come fare un live eh, perché io li faccio dal cellulare perché non ho una web camera ho una web camera troppo vecchia adesso youtube ha di nuovo inserito la possibilità di fare i live con youtube tu devi andare in eh, creator studio e ti apparirà la voce devi cercare devi cercare però poi anche potevi fare dei per esempio mario cercello il re degli hangout fa i suoi live attraverso l'hangout di google e adesso google chiuderà in aprile o agosto e quindi non sarà più possibile fare gli hangout però tu devi eh, o attraverso l'applicazione di youtube fare il live o attraverso eh, il browser io per esempio adesso sto col cellulare che si sta riscaldando da matti ma eh, faccio il live attraverso google chrome quindi sono entrato attraverso il web allora se tu entri nel attraverso il tuo computer sai una laptop una notebook un eh, tablet un cellulare se tu entri attraverso il web devi mettere eh, di vedere il sito come sito web e poi devi andare eh, in creato studio in creato studio devi trovare eh, live un qualche cosa del genere e trovi camera allora anche senza fare un live registri con la camera io sono eh, partner o la partnership di youtube solo cellulare hortus biologicus beh ti consiglio appena posso farò magari un tutorial però ti consiglio di cercare in internet di sicuro c'è qualcuno che ha fatto un video cerca fare live youtube dal cellulare o con l'applicazione oppure eh, Sai che cosa? Tu cerca come fare il live da desktop e quindi ti faranno vedere come fare il live dal computer. Poi una volta che hai imparato a fare il live dal computer, che sai come com la procedura, anche se lo cerchi col cellulare, tu eh, scaricati Google Chrome e fallo dal cellulare con Google Chrome. Adesso ti devo lasciare, ciao. Ciao Samantha, ciao Ortus Biologi.